A me hanno mandato un invito, invito alla festa, eh. salva Babbo Natale Io sono stato mandato in missione, eh. dalle alte sfere del Polo Nord ah. Cioè dal Polo Nord al Polo Nord sono andato, quindi pensa che è tragitto C'è un Ponguonzo, salve Ciao. signor Ponguonzo Questo pinguino mi sembra un paranoico, sta mangiando delle patate a felinare Un altro libro, nel, un altro biscotto Puoi venire su, esci dalla caverna Voglio cercare? C'è la stanza dei nostri superiori ci sarà qualcosa? C'è niente. Certo che gli elfi sono scarsi però eh. Esatto. Allora, ci sono scritte le solite cose da Babbo Natale. Da Santa Claudio. Eh? Dica! Dica! Cosa hai trovato? C'è una uh, faccia sotto il mento. Un forno fusore! Cosa? C'è un qualcosa! Non è vero. Magari c'è scritto qualcosa all'interno. No, del allora, là dentro due già due visto, due. non c'è niente qua. No? Chi è? Che è? Dice no in continuazione Cosa? Ha visto qualcosa? Ha visto qualcosa là sopra Là c'è un coso La chiave! L'hai presa? Sì Siamo arrivati al cancello della casa della La manzione di... Ci possiamo togliere le nostre uniformi Ok, da, per camuffarci, no basta Niente No more camuffazione Ok, pronti? metti Via Perfetto, bene. Okay, allora, studiamo... Cos'è no, no, questa? No, no, no, no. Ah, questa è l'aeroporto, chiaro. Allora, eh, eh, chi, lo chi... slitto porto. Lo slitto porto. Qua, qua, qua. lo slitto porto. Qualunque Babbo Natale del mondo, che ovviamente ce cioè, ne sono più di uno, ha uno slitto porto. Eh, qua c'è anche la, la targa, 39,5 anni. <ride> ah, Santa Claus. Ah, 69. Andiamo. Andiamo, sfondiamo andiamo la porta, no. vai FBI, open up. Allora... Eh, non ci chiude la porta. Andiamo, no. andiamo magari in ordine. Oh, non no, no, no. Allora, caso. intanto osservate, mamma mia. Uh, che imponenza, mi questo. Il pinguino sta già andando, ok? Allora, lasciamo... Allora, c'è un... Ah, diciamo che il pinguino esplora a caso e noi andiamo in ordine un po', oppure il pinguino allora, ci qui segue. qui c'è un altro... qui c'è un altro... Oh, sbarca il pinguino. Egg. No. Ocean Man. Angel. Oh, Allora, qui direi che è un bellissimo salone Un bellissimo soggiorno Controlliamo se c'è qualcos'altro all'interno qua Allora, ricordatevi che ci sono Qua mm -hmm. i quadri mm -hmm. sono in una posizione abbastanza strana, eh, sinceramente mm. Allora, io vado ad esplorare di qua Qua c'è la cucina di, di, di Babbo Natale, Burzo No, qui serve fanzone, la chiave per la... Incredibile. No. Dica No! <ride> eh drogato di palla da come sei altro. Questo video è proprio tranquillo. Droghe rar. Droghe rar. Droghe rar. Droghe un barile vuoto, però. Eh, ho controllato mm. prima. Ti ho detto che era vuoto. Mm. Comunque, ho pensato. Magari qua possiamo arrivarci con i pugnazzi. No, la è violenza è me. sempre. Allora, visto sappiamo tutti che la violenza è la soluzione a tutto. Quindi, no, e fermo, fermo, fermo. Non è Tiratevi... mm, Aspetta, tirami i pugni. Niente. Tiratemi i pugni. Sì. Vai, vai, salta. Sì, vai. vai. Non ha eh. niente. Muori prima Allora sicuramente non era presa questa cosa Scendi giù Scendi giù allora. Scendi giù che è illegale Scendi Se Scendi Mando mm. le forze danesi se... Altrimenti Esatto no ti denuncio Ok allora scendi Alle forze danesi Il è magico Abbiamo trovato la chiave Ah, ah. È rimasto, ah, è rimasto Adesso a foga Ma i, i pinguini <ride> non sapevano nuotare <ride> Scusa No, eh. Non so se hai no, notato so che è di stazza grossa Alla cucina, diciamo. andiamo, let's go eh, Un no, quadro vai. Il quadro l'ho rotto io prima, te lo da te Ok Sproviamo la cucina che io ho fame C'è dell'acqua, faccio il bagno nell'avanzino nel Oh, trovata! <ride> A posto. Dove? E' qua, ho premuto l'item frame Qua è uscita la leva Ok, mia. andiamo ad aprire le, le scale Qua, vai Piazzare sul blocco di blu magico. Allora, possiamo andare era. al primo piano. Era, me era meglio la violenza. Che Eh, Cos'è sta stanza? Ho Trovato il passaggio. Un labirinto! Oh, mamma mia, eh. un labirinto magico. Eh. Cosa? Dove? Dove? Il pinguino. Il pinguino no. sta trovando il pinguino. Ah. Aspetta, ah, qua, ok. Il pinguino Aiuto. ha ragione. Certo. Aiuto, tornare al quartier generale. E qui è qui, qui, guarda quando hai saluto a sinistra Aiuto Aiuto è strepide, è stato... No, si, sì, no E poi sì, il dico... retro del... sembra... che è dato che... Le forze non danesi mi stanno venendo a sdumare <ride> tipo Pronti? Siamo Siamo ah, Siamo sulla Babbo sì, Natale sì. Allora, Babbo Natale è in bagno eh. E mi? Si può andare nelle tubature dell'acqua sporca di Babbo Natale? Eh Immagino già tutte le caccole una, un che un ci sono. Un'altra abilità. Oh, ok. Una, una roba vu vuota. Ah un attimo. Ma quanto stiamo andando veloci, mamma mia. Eh, Siamo troppo vedi, forti. Noi no. ci devono assumere a noi le forze fermi. danesi Allora, <ride> l'inverno sta arrivando eh, ora per ora eh, il Natale sta è sempre più vicino. E sono, ho quasi fatto, tutta, ho quasi finito tutta um, la preparazione E gli elfi sono eccitati, tutti sono pronti mm. Bene, guarda, io adesso ne, ne, nello frattempo mi specchio Guarda quanto sono bello, mamma mia Mamma mia, sei un fantasma, hai visto? Come with me Qua, no, sì, no. tu sì, no, danger sì, no. Ah, qui è allagata la alla stanza degli ospiti Ok, meglio così a Abbiamo aperto l'attico Let's go c'è qualcosa qua sicuro eh, Pinguino, vieni che tu che sai nuotare. Dove sei? Pinguino, sali. Vieni, facci vedere come sai nuotare dentro questi cubetti. No, no, sono bloccato. Evito, magari no, fai che. No, no, no, c'è un problema. C'è un problema. Mm. C'è un codice logistico. Qua c'è sì. una porta con un ah, codice. Ah, su sarmenus. E eh, devo andare ah, a leggere ho, quel video. Tremuto 1 e 4 e ha funzionato. Eh. Ma che cazzo? Non è... è vuota! Mm. Mm. C'è un... Sempre... Il segreto... Do, do ah! Questa... Dove siamo? E, Abbiamo salvato il Natale! Natale. E dov'è Babbo Natale? E dov'è Babbo Natale? No, scusa un attimo... No, Ci hanno truffato di in... nuovo! No! no Ci hanno truffato di nuovo! No, aspetta! Hanno no, in... no, aspetta! Tu aspetta! aspetta. Vuoi... Allora, questo non è il... No, sapendo. no, no! Per favore, Vito! Per favore, mi sta avvenendo. Ah! Allora, no, no. no allora, per favore, sua, guarda, guarda. per favore, no, per favore. Colpa sua, allora, senti.